Salve a tutti, io sono Chiacobite e benvenuti in questo mio nuovissimo video in cui ho molto freddo Starò così per tutto il video Oggi ho deciso di farvi questo tipo di video in cui vi parlerò di un'applicazione per i manga L'ho appena scoperta, l'ho appena installata, l'ho appena usata e ho detto, no dai ci devo fare un video perché io una cosa del genere non l'ho mai vista Allora io sono sempre stata abituata ad andare in fumetteria A dire, guarda mi interessa questo manga, me lo puoi prenotare Sì ti prenoto il primo volume o tutti gli altri che poi dovranno uscire? No no, prenotami tutti gli altri no? E quindi non avevo neanche bisogno di andare a cercare la data di uscita Quella, Praticamente io ogni fine mese andavo per ritirare i manga che erano usciti quel mese il problema è che adesso la mia fumetteria non mi prenota più i manga sì quindi io adesso ogni tantissima volta che escono dei, dei, dei manga io devo essere lì pronta a cercare la data di uscita e andare poi a prenderlo quindi mi sono premunita e ho detto no, devo cercare qualcosa una strategia o magari devo mettere nel calendario le date di uscita, eh, così almeno mi faccio la notifica e tutto. Però c'è un'applicazione che è molto molto più semplice. O ovviamente io non, non, non ho nessuna sponsorizzazione per questa questo, quest applicazione, quindi cioè, io faccio i video sempre e comunque senza scopo di lucro. Io se vedo qualcosa che mi interessa e che voglio condividere lo faccio, appunto. Questa applicazione è gratuita, quindi... A postissimo, c'è anche la versione premium, però io anche no <ride> optiamo per il free. Si scarica su uh, Play Store, quindi per Android. Vi accingo a aprire questa applicazione che si chiama Manga Memo. Già lo dice lo stesso titolo, lo stesso nome. Manga Memo ti aiuta a memorizzare uh, comunque memorizza lui al posto tuo le date di uscita e comunque si aggiorna anche lui per uh, le date di uscita dei manga tutte queste cose qui no molto intuitiva perché appena si apre trovi uh, la barra di ricerca quindi puoi scrivere il manga a cui sei interessato e poi dopo te lo trova poi uh, ti capita uh, i manga che sono in uscita e poi i manga che tu hai seguito di fatto tu quando se tieni premuto un titolo di un manga nel, nei manga in uscita eh, puoi selezionare i manga eh, come serie da seguire seguire le uscite oppure eh, seguire o lasciarlo in attesa e poi ovviamente quando magari sei lì e dici cavoli quali sono i manga che eh, devono uscire questo mese basta che vai in basso a destra che c'è un occhiolino e vai solamente su quelli che tu hai deciso di seguire o comunque che hai messo in attesa o comunque che vuoi seguire le uscite. Però comunque ti dice le date di uscita, tutte queste cose qui. Ti dice, vabbè, cioè il titolo, l'autrice, eh, la casa editrice che ha acquistato i diritti del manga, la trama, come è fatto il manga, il costo molto molto interessante se si va eh, in alto a destra a parte che puoi scegliere la versione premium però anche no eh, poi eh, puoi andare sulle impostazioni lì puoi decidere se mettere gli aggiornamenti automatici di aggiungere le date giapponesi quindi delle date di uscita dei manga giapponesi puoi mettere anche eh, le animazioni segnalare gli arresti quindi se per caso l'applicazione si arresta te lo puoi segnalare ordinare i manga attraverso le date precise e imprecise, caricare le immagini, quindi se tu ad esempio vuoi. hai visto un titolo che ti interessa e vorresti sapere come sono i disegni, ti può caricare l'immagine alla copertina, cosa che io però non faccio perché dopo magari mi occupa troppa memoria, quindi anche no. Poi eh, la cosa interessante è che puoi aggiungere le notifiche, quindi quando ti arriva... Quando è il giorno in cui esce il tuo manga che, è, che stai seguendo e che hai scelto di seguire, ti invia la notifica il giorno stesso in cui esce. una cosa fantastica e eh, che veramente c'è cioè, della serie. Uh -huh. e quindi vado subito a fumetteria e sarà un avanti e indietro, però vabbè. <ride> Puoi scegliere l'orario in cui farti arrivare la notifica, puoi anche farti notificare le date imprecise delle uscite dei manga E poi la cosa interessante è che puoi ricevere anche delle news sugli ritardi dei manga, delle, delle uscite dei manga, le cancellazioni, cose che succedono molte volte in Italia Per me non è ancora successo, non ti prego... Non... Star Comics, non Yona la principessa Scarlatta deve andare avanti per favore. Già l'Italia è indietrissimo rispetto alle uscite del Giappone. Se mi ritardate, anche le uscite veramente no, per favore no. Eh, quindi, poi mi sono dimenticata di dirvi che è possibile importare ed esportare il file che creerà l'applicazione, dove appunto ci sono i manga che avete deciso di seguire la serie di seguire le uscite e dei manga che avete lasciato in attesa nel caso magari vorreste cambiare cellulare basta semplicemente importare il file che avete esportato precedentemente con l'applicazione che appunto avrete reinstallato comunque installato nel nuovo cellulare puoi anche integrare le date di uscita dei manga che hai scelto di, di seguire o comunque vuoi seguire le uscite comunque in attesa eh, nel calendario, nel tuo calendario quindi quando è il giorno in cui esce il tuo manga preferito in teoria, penso, dovrebbe arrivarti la notifica dall'applicazione dall Manga Memo e dal calendario la cosa carina è che puoi scegliere il nome dell'evento e il colore quindi molto bello poi, un'altra cosa veramente molto molto interessante è proprio la presenza delle statistiche di fatto eh, queste statistiche sono molto utili perché eh, ti permettono di capire quanto hai speso oppure quanto spenderai il mese eh, corrente o il mese comunque successivo. Quindi non so, ad esempio a gennaio io spenderò tot in base comunque alle, alle serie che io ho selezionato nell'applicazione di seguire. Puoi vedere anche il costo medio, cioè sono proprio delle statistiche che... Aiutano tantissimo noi appassionati di manga a vedere appunto quanto, quanto spendiamo per questi libricini, come dicono in tanti, invece no, sono manga, però libricini, vabbè. Ehm, niente, di fatto questa è l'applicazione che volevo condividere con voi, di cui volevo parlare con voi, che appunto segue le uscite dei manga, maggior, la maggior parte comunque dei, dei manga. E insomma... Questa applicazione è molto utile per me <ride> Se conoscete questa applicazione Per favore fatemelo sapere nei commenti o Spero di avervi aiutato Per chi magari ha il mio stesso problema eh, Quindi se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel mi piace per supportarmi Se non siete ancora iscritti al mio canale Iscrivetevi E attivate la campanellina E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao